Questo quadro chiaramente ha dei segni di, di sporcizia perché è stato buttato in garage e senza, ha così all'aria aperta, quindi si è sporcato tantissimo e come vedete ci sono dei segni evidenti di, di sporcizie varie sulla tela. Uno dei metodi che utilizzo io per la pulizia del quadro è quello di utilizzare sapone di marsiglia e, attenzione che deve essere sapone di marsiglia senza ammorbidenti e, e altre sostanze messe all'interno del sapone, il proprio il sapone è quello che si utilizza per per lavare i vestiti e quant'altro è un ottimo sgrassante e, e non è aggressivo e, utilizzato pure nell'antichità un pennello per massaggiare il quadro e cercare di togliere quanta più roba possibile dal quadro e poi vi attrezzate con una bacinella piena d'acqua dove eh, utilizzare il pennello bagnandolo e, e delle spugne una pezza. E, attenzione che questo metodo viene utilizzato per i film ad olio, quindi io eh, dipingo esclusivamente ad olio e, e, e utilizzo eh, cioè questo metodo va utilizzato per ehm, i dipinti ad olio perché hanno un film eh, che mh, non assorbe eh, l'acqua ehm isolato, anche se poi va massaggiato leggermente, insomma non è che va eh, proprio eh, carteggiato quasi, cioè non, non, non deve essere sfregato molto, deve essere un pochettino pulito, cioè massaggiato per togliere quel, eh, quel sudiciume che c'è stato sopra il quadro. Attenzione a non utilizzarlo per le tempere perché con molta probabilità eh, sciogliereste il colore o lo danneggereste, quindi stiamo parlando di un eh, tipo di intervento che si può fare eh, cioè che io faccio e che dovreste fare esclusivamente sui quadri ad olio in ogni caso è sempre buona norma iniziare magari da un angolino che generalmente viene ricoperto con la cornice prima di passare in tutto il quadro, quindi magari fatelo asciugare prima con una pezza magari lo tamponate per farla asciugare e vedete l'effetto che dà anche se poi questa pulizia nel caso di questo quadro è un quadro che poi deve essere ancora finito quindi ci saranno ulteriori film eh, di sopra e quindi nel mio caso non ci sono grosse diciamo eh, necessità in quanto posso ancora rifinire il quadro con film successivi ma se il quadro fosse finito eh, dovreste utilizzare questa tecnica di andare su un angolino per uh, prima di passare in tutto il quadro. Generalmente i quadri ad olio, se si vogliono pulire dopo decine d'anni che hanno preso polvere e, <coughs> e altre sostanze che si depositano sul quadro, basta passare un panno leggermente umido, quindi non aggredirlo con eh, delle sostanze tipo saponi vari. Eh, generalmente si pulisce solo con l'acqua. Questo è un caso particolare e questo è il trattamento. Che gli stiamo facendo. Ora vi faccio vedere un attimino eh, come procedere eh, pian piano eh, eh, e vi renderete conto di come eh, si possa utilizzare questo metodo su un film ad olio. vorrei farvi notare quanto è importante utilizzare i medium nei colori questo colore, vedete che viene via il colore questo è un colore sottostante che io generalmente do con un colore che esce dal tubetto disciolto in trementina direttamente con la trementina e se io sciolgo il colore con la trementina generalmente questo è un colore di fondo che poi viene ricoperto con un colore a medium se io e sciolgo molto il colore con la trementina, il colore disgrega eh, tutti quegli elementi che servono a tenere assieme il pigmento, quindi eh, non è utile utilizzare i colori eh, con l'essenza di trementina perché non hanno la eh, durata, cioè si disgregano eh, e non hanno la durata invece di quelli che vengono utilizzati con un medium eh, che gli dà durevolezza nel tempo quindi come vedete questo metodo mette pure a nudo eventuali errori che vengono commessi non è questo il caso perché di sopra ci avrei passato il colore con il medium quindi in ogni caso non sarebbe successo questa problematica come vedete per esempio questo colore giallo è stato passato già con il medium e come vedete non viene via vedete? rimane Impresso. la stessa cosa per quanto riguarda il fondo che era quasi definitivo e infatti vedete che il grigio non viene via